fare prima di narrarvi la mia testimonianza una premessa, una premessa utile. Voglio infatti dirvi subito quello che voi non ascolterete da questa testimonianza. Io non so perché siete qui questa sera, non so cosa vi ha spinto a venire qui ad ascoltare questa conferenza. Certamente molti di voi sono qui per sapere il perché di questo incontro di perché qualcuno è venuto a parlarvi e spiegarvi perché ha lasciato l'organizzazione dei testimoni di Geova. Altri, più che una curiosità, avranno. I genitori, i figli, i testimoni di Geova sono turbati, vedono che c'è qualcosa che non va e non sanno cosa. Altri, forse, in questo momento stanno indagando nel grande vivaio delle religioni, stanno cercando Dio, vogliono comprendere chi è Dio. desiderio di voler aiutare gli amici i testimoni di Geova a conoscere in maniera più approfondita la Bibbia amore. Spero che vi siano in mezzo a noi anche dei testimoni di Geova che avendo avuto l'invito sono venuti a venire ad ascoltare per sentire quello che dicevano